Oggi voglio leggere un'altra storia che è arrivata. Che è nella sezione le vostre storie. Paolo Zucchini da Padova, il 26 settembre 2017. Mi chiamo Paolo e lavoro da 30 anni in ambito sanitario. Ho iniziato a lavorare come tecnico di laboratorio dopo aver finito la scuola tecnica professionale di tecnologia e di laboratorio chimico-biologico in una ditta farmaceutica che produce vaccini per animali. Qui ho lavorato per 15 anni, dal 1987 al 2001. Ero in produzione e si inattivava il liquido allo allointoideo con formalina e poi successivamente con beta-propiolactone. In quegli anni la formalina la si usava molto allegramente senza molte precauzioni pensate si facevano addirittura le fumate con formalina e permanganato nelle incubatrici per disinfettare tutto. Per il beala bealacattone si usava una cappa chimica da banco ma poiché era troppo bassa veniva alzata con dei piedini di 25 cm lasciando così facendo scoperte i lati della cappa. Secondo il mio parere questo utilizzo era del tutto scorretto perché si cambiavano i flussi di aspirazione. Poi ho vinto il concorso all'università veterinaria nel laboratorio di riproduzione come tecnico dedicato al lab e qui sono rimasto e lo sono ancora oggi della totale ignoranza sull'utilizzo di cappe sia chimiche che di quelle biologiche. Nel frattempo mi sono laureato nella Trinale, sempre in tecniche di laboratorio biomedico, e anche qui come info e formazione sull'utilizzo di cappe biologiche e chimiche si dà troppo scontato alcune cose, come se la cappa in sé bastasse a risolvere i problemi. Devo dire che dopo 30 anni di lavoro segnalo ancora molta confusione sull'utilizzo corretto di questi TPC e soprattutto dall'interno dell'università purtroppo c'è ancora molta ignoranza, sia sulla sicurezza in generale, che su questi dispositivi. C'è moltissimo lavoro da fare ancora e soprattutto sconfiggere l'arroganza e i cosiddetti tuttologi dove in un mondo sempre più specializzato non hanno più senso di esistere o meglio di parlare oltre le proprie competenze professionali. Allora, intanto ringrazio Paolo e mi scuso se l'ho letta certe parole per me sono arabo e eh, quindi il, ci riprovo beta proprio lactone e, e quindi insomma eh, magari Paolo sicuramente lo saprà dire meglio e veramente grazie per questo piccolo scorcio del, della sua esperienza, della sua storia che ovviamente lascia un pochino il, di amare in bocca no? perché dice sì è vero sono tanti anni che sto al laboratorio, addirittura prima si facevano le fumate con formalina e quant'altro, comunque oggi cioè quello che mi interessa è che siamo nel 2018 e ancora oggi la situazione non è che sia cambiata tanto, quindi è interessante questo rapporto no? che fa Paolo e dice nel, addirittura ho lavorato per 15 anni dal 1987 al 2001 quindi cioè, insomma io nell'82 sono nato, cioè avevo 5 anni quindi Paolo già lavorava eh, in laboratorio e quindi ha tantissima esperienza e la sua parola è questa, no? oggi lavoro ancora nel laboratorio ancora vedo miei colleghi che sono arroganti e che hanno e peccano di presunzione nel saper fare perché hanno tanti anni di esperienza, lui stesso ha tanti anni di esperienza ma si mette in gioco ecco queste sono le persone che a me piacciono non perché tirano l'acqua al mio mulino in questo senso ma perché fisicamente è tutta un'altra cosa cioè, avere la mente aperta, essere aperti al cambiamento, all'innovazione e rendersi conto che effettivamente magari uno ha sbagliato anche vent'anni, anni, 30 anni a lavorare in un determinato modo, c'è sempre no, possibilità di cambiare, di riparare o comunque di eh, migliorarsi. Quindi eh, ringrazio nuovamente Paolo e invito tutti quanti a scrivere le proprie storie sulla sezione di www.gizzer.it le vostre storie.